In inglese? No, il relo è poesia, il rito. Il si chiama le in poesia, giusto? In inglese. Ebbene, entra il rito è l'anagramma di Andrea Ferré. E qual è sì. l'anagramma di Franco Costantini? Con frasi di incanto. Eh, dai! Dopo poi ti spiega la questione del tuo nome in inglese, perché visto che ti hai introdotto <Napoleon> come reader? Reader Entra reader, en free, yes. entra reader. Sì, però è reps, vuoi fare è inglese <inaudible> yeah, 3 Kings. Eh, no, Andrew Freakings. Kings.